Non può esserci vita senza ordine. Bene, male, tenebra, luce, deve esserci equilibrio nell'universo. Così ha decretato l'Arso Consiglio. Una corporazione incaricata dal Creatore di preservare il tessuto stesso dell'esistenza. Ma l'equilibrio è stato spezzato ancora adesso. La terra è ridotta a una rovina in mano ai signori dei demoni. E il distruttore ti ritaglia un nuovo regno tra i suoi potenti eletti. Alcuni dicono che fu il cavaliere, guerra, a scatenare l'Apocalisse. Si recò sulla Terra, non richiesto, condannando con il suo gesto l'umanità. E riguardo agli altri cavalieri? Prodi esecutori degli ordini del Consiglio, come furia, conflitto e morte. Per conoscere quei nomi, devi prima conoscerne un altro il frutto dell'unione tra angeli e demoni. I Nephilim misero a ferro e fuoco diversi regni, riducendoli in cenere. Ma quattro di loro si stancarono del massacro, temendo che avrebbe messo a repentaglio l'equilibrio. Fu dunque stipulata una tregua. I quattro avrebbero servito il consiglio, in cambio di poteri inimmaginabili. Così nacquero i temibili cavalieri, il cui primo incarico fu... Purificare il creato eliminando i fratelli Per annientare i Nephilim E distruggere le loro anime Concentriamo ora il nostro sguardo Su uno di questi quattro Non su guerra Che incatenato ai piedi del consiglio Proclama la sua innocenza ma... Su chi salverebbe suo fratello? Prima di tutto Lui ha molti nomi Poi. Fratricida Morte. di guerra, Morte giurò di far rinascere l'umanità, ma non sapeva come fare. E così Morte si avventurò nell'algido velo, in cerca del custode dei segreti. Ha, <laughs> ¡Apuesto, Devi aiutarmi, custode dei segreti. Ti ho già aiutato una volta, cavaliere. E guardami ora! Ah, quanto ti maledico! E quanto maledico quel giorno! Vada, padre Corvo. Non posso porre fine alle tue sofferenze. Non ancora. So perché sei qui. Tuo fratello, quello che chiamate Guerra, è stato imprigionato dall'Arso Consiglio e aspetta di conoscere il verdetto per aver distrutto la Terra, portato l'umanità all'estinzione. Cosa mi importa del destino di tuo fratello? Perché tu sai la verità. I tuoi segreti possono salvarmi. <ride> il Consiglio condannerà Guerra. Lo esautorerà e lascerà marcire nell'oblio per nascondere la verità. I miei segreti non possono scagionarlo. Cavaliere. No, ma possono aiutarmi a cancellare il crimine. Far rinascere l'umanità estinta è una follia. Se è una follia, chi meglio di te può mostrarmi la via? Se esiste un modo, è qui che lo troverai. L'albero della vita. Fammi passare. No, non ancora. Ciò che mi hai dato, lo riavrai indietro. In cambio dei suoi segreti, custodirai il talismano. No. Le voci maledicono e minacciano senza sosta. Vogliono ritornare. Tu devi distruggerlo! Non posso. Hai distrutto i loro corpi. Perché proteggi le loro anime? Apri il portale. Non potrai passare finché io sono vivo. E così sia. Ah. Qui i tuoi fratelli sono intrappolati nell'incubo. Vuoi unirti a loro? Che mi dici di guerra? Uccideresti tuo fratello per di l'equilibrio? Lui è innocente. Ne sei proprio sicuro? I segreti muoiono con te, ah. vecchio stolto. I miei segreti... Ma no. Gli innumerevoli mondi del nostro universo vorticano in un abisso infinito. Molti mondi devastati dal tempo o dalla guerra sono inghiottiti dall'abisso e sono restituiti al nulla dal quale sono nati. Ma altri sono sospesi per l'eternità sull'orlo della rovina e la creazione è compensata dalla distruzione. E negli attimi finali della battaglia Morte fu esiliato su uno di questi mondi, un mondo al crepuscolo, in bilico, sulla soglia delle tenebre. Per Morte era forse giunta la fine? La risposta va cercata nel futuro del Cavaliere e nel suo passato. Sta fermo, Cavaliere. Sei ferito. Non toccarmi. Il tuo arrivo è un cattivo presagio. Sì. Mi turba molto. Vecchio, avrai altro di cui turbarti se non la smetti di blaterare. Dov'è l'albero della vita? Vita? <ride> il mondo sta morendo, ragazzo mio. Soffocato dal caos e dalla corruzione. Non c'è molto che possiamo fare. Presto, anche il grande albero morirà e con esso... I sopravvissuti del mio popolo. Non è per questo che sei qui, Cavaliere Pallido? Io cerco l'albero. Il caos e la corruzione non mi interessano. <ride> Sembra proprio di sì, invece. bene, ma la corruzione non può essere vinta con la spada. Trova la sorella della forgia. Chiedile del fuoco della montagna. Aiutala, e lei ti aiuterà a raggiungere l'albero. Quanto a me, devo tornare al mio lavoro. E chi sei tu per dare ordini a un cavaliere? Sono un carro Con queste mani ho gettato le fondamenta di molti... Ma molto tempo è passato. E ora... ama la pe... Non sei curioso di sapere... Non oserei far domande a uno dei quattro, ma sì, dimmelo. Devo far rinascere l'umanità per riscattare guerra. Paradiso e inferno lottano sulla terra devastata. Tutto il creato trema. E al centro di tutto c'è tuo fratello. Lui è innocente. Mai detto il contrario... L'albero domina sulla vita e sulla morte. Se vuoi far rinascere l'umanità, stai andando nella direzione giusta. Ma sappi che ora l'albero è abitato da una presenza oscura e il sentiero è bloccato dalla corruzione. Uh. Il Mietitore. I Creatori stanno morendo insieme al nostro regno. La vita di un guerriero non è mai facile, Antico. Già, non è facile, ma è semplice. Ho sempre pensato che sarai morto con le armi in pugno davanti a una distesa di nemici morti. E quale fine gloriosa ti attende nascosto dietro queste porte? Non puoi combattere la corruzione. Non la puoi scalfire. Puoi solo uccidere le sue vittime. Ogni colpo inferto alla corruzione. è un colpo contro il mio popolo. Medita sulle mie parole, cavaliere, prima di darmi del codardo. Ti conviene scaldare i muscoli prima di provare quella mossa. Posso mettere fine ai tuoi beni. Questa lama è più antica di te. Vuol dire che ridurrò lei e te di qualche taglia. Mi sorprende che tu sia arrivato fin qui. E hai avuto abbastanza della vecchia Ves? Mi sorprende si è arrivato per è un cavaliere può battermi Ti stavamo aspettando, Cavaliere. Da tempo la tua ombra incombe su questo... Molti conoscono il Mietitore, Antica, ma io non conosco te. Siamo i costruttori di questo mondo, ma la corruzione ribolle nel suo cuore e distrugge in fretta ciò che abbiamo costruito in un'età. Aydard cerca di alleviare il nostro dolore, ma le nostre anime ambismorte. Non abbiamo speranze. Dimmi, Shamana. Che cos'è la... So solo quello che temo che sia. La corruzione è odio vivente. E quell'odio non proviene dagli alberi o dalle pietre, ma da noi stessi. Parlami ancora dell'albero della vita. La foresta che lo circonda è stata corrotta. Ha fame. Non puoi raggiungere l'albero, almeno finché respiri. Tu ti disperi, antica. Eppure fai sorgere la vita. Sono una sciamana. Vincolata al suo compito anche siamo come la vite. Che spunta dalle radici. Fiorisce e avvizzisce. Un cerchio che non ha mai fine. Io non lo posso. Il destino di un fratello ti turba. È il... Pietra, legno, ferro. Questi sono i... Do... Ciò che era vecchio è tornato nuovo. Qualcosa ti preoccupa? Cavaliere, dubiti... No! Dunque, sei di quelli che farebbero di tutto per cambiare... La strada che ti aspetta è lunga e pericolosa. E tu che centri, sciamana? Io sono abile nel confezionare talismani. Se mi... Cosa ti serve? Osso di predatore. Rugiada mordace e pietra intagliata. Dove posso trovarli? Da qualche parte nelle terre della forgia. Io esco di rado da tripietra, ma quel giovanotto carne è se... barba del creatore le voci sono un cavaliere nelle terre della forgia mi chiamo alia e lui è mio fratello valus siamo i custodi anche se devo ammetterlo oggi non vale più questa è una forgia dei creatori no la forgia del creatore è perduta ridotta al silenzio dalla corma. ma nelle sue viscere un tempo costruimmo le torri oscure del. ora vi dedicate ai ninnoli e tu uno dei quattro ora chiedi aiuto ai creatori Suppongo che siamo tutti caduti in basso. Sono venuto qui alla ricerca dell'albero e il vostro anziano parla di fuoco. Che cos'è? Sì, il fuoco della montagna, il sangue del padre di pietra. Un tempo fluiva nella nostra forgia come le lacrime. Insieme conferivano alle nostre creazioni un'incredibile potenza. Ma la corruzione se li ha portati via e ora la nostra forgia tace. Questo mi dovrebbe riguardare. Il modo in cui l'albero è andato perduto, isolato dalla corruzione. Ora anche tu sei bloccato qui, come noi. Ripristina la forgia e l'albero sarà di nuovo raggiungibile. Non seguo il tuo ragionamento. Siamo creatori, non guerrieri. Ma abbiamo le nostre armi. Prima di perdere la forgia, costruimmo una potente creatura di anima e pietra. Un colma. Ma per risvegliarlo serve una chiave del creatore. E per crearla serve la forgia. Ci aiuterai? Uomo di poche parole, tuo fratello. Eppure non tace quasi mai. Sì, lui lavora mentre tu chiacchieri. Che cos'è questo? È un tempio costruito all'ombra del picco del padre. Là il fuoco della montagna venne imbrigliato e incanalato verso la nostra forza. Vai a est della città, supera il passo arso e dirigiti verso il cinereo picco del padre di... Potrei aver bisogno di una... Sp Pensi di averne più bisogno di noi? Noi ci battiamo per la sopravvivenza del nostro regno e della nostra gente. Tardi, abbiamo una forgia da mandare avanti. <susurra> Il fuoco è più presto. devi sbrigarti a raggiungere il Tempio. Il fuoco non basterà a salvar- stai parlando della forgia. Già. Senza il fuoco e le lacrime della montagna. Senza la forgia- E allora? Noi esercitiamo il potere sul creato. Tu sei un Nephilim. Signore della distruzione. quanto è vecchia tanto quanto il si dice che la forgia sia stata la prima opera dei creatori che nelle sue viscere abbiamo dato forma ai mondi lungo la strada non in... fai quello che devi per la tua razza vecchio quanto a me se vuoi immergerti nella corruzione un posto c'è un motivo per cui questa porta è qui lo sai e se tu fossi un amico tuttavia <ride> Morte ha forse degli amici? Devi sbrigarti a raggiungere il Tempio. <gli> Mi sorprende che tu sia arrivato fin qui. Nessun cavaliere può battermi! Hai saggezza da spartire o è passato molto tempo? Oh, la saggezza non è come idea. Abbastanza da tenermi alla larga dal calderone. Ma uno in gamba come te... Rip... Salve. Di Volgrim Che cosa... Non ciò che... Okay. Sono qui... Per offrire... Che cosa sai che io non ho scelto io di essere... Ho solo seguito la traccia della carneficina Porto cose... Insisto... Dai... Merci fresche... Mm. Direi che va bene. Un'altra volta, demone. Intanto... Al libro dei morti mancano delle patti. Simile. tale sarà la mia comune C'è una serratura, deve esserci una chiave.